Abbiamo appena concluso la sesta giornata di Politicamente Scorretto ricordando il grandissimo autore Andrea Camilleri ed è qui per parlarne con la professoressa Giovannelli dell'Università di Bologna della cattedra di letteratura italiana. Volevo chiederle, lei ha un aneddoto da raccontare agli amici di Politicamente Scorretto su Camilleri? Sì, ne abbiamo raccontati tanti in questa occasione, certo. Eh, quello che mh, mi piace molto è ricordare è quello legato alla città di Bologna, eh, quando Andrea mi raccontò che... Eh, si trovava in un agosto bollente alla stazione di Bologna in attesa di un treno per andare a lavorare non so più dove e mentre lì che aspetta sul suo binario la voce dell'altoparlante dice, una voce un po' in ansia, dice si richiede urgentemente un materialista al binario 1. Andrea dice, Ma chissà cosa sarà, e lì che aspetta, continua ad aspettare, dopo un po' l'annuncio si ripete, eh, si richiede urgentemente un materialista al binario 1, cioè il dovere chiama, forse la rivoluzione è scoppiata, hanno bisogno di me. Va sul primo binario e lì incontra il suo grande amico Ruggero Iacobbi, anche lui è arrivato da Roma, all'insaputa l'uno dell'altro e... Cosa fai qua? Dove vai? Cosa succede? Poi dice, hai sentito questo annuncio? E dice, certo l'ho sentito, sono venuto apposta qui sul binario 1, ma cosa sarà? Non lo so, Io l'unica cosa che ho sentito ieri sera è stato l'ultimo telegiornale di ieri sera, non so cosa può essere successo. E stanno lì a aspettare ancora un po', finché vedono arrivare un operaio carico di materiali eh, ferroviari, chiamato urgentemente sul binario 1 per sistemare le traversine del primo binario. Quindi non era materialista quello che eh, si, è, si pensa come un, un uh, avversario di un idealista o di uno spiritualista ma era l'uomo che portava i materiali della stazione. E quello che dicevo prima è che mi ha sempre fatto una gran tenerezza questo fatto che due uomini come Andrea e come Ruggero Jacobi, smaliziatissimi eh, quanto alle lingua italiana, non abbiano minimamente pensato se non al dovere di fare la rivoluzione e di presentarsi <ride> a chi li aveva chiamati o pensavano che li avesse chiamati. Ecco, che cosa pensano i giovani suoi studenti di Andrea Camilleri? Eh, tutto il bene possibile, quando l'ho portato alle mie lezioni eh, si sono perdutamente innamorati, tanto più nel 97, quando ancora non era assolutamente conosciuto, quindi non c'era l'ansia di, di, di, con, di conoscere un divo, diciamo così, fra virgolette, ma eh, così, eh, il fascino diretto dalla persona ai ragazzi. Eh, che sono rimasti sono stati veramente rapiti da quello, dalla, quello che ha detto Camilleri per un'ora e mezza senza mai smettere okay. ultima domanda lei prima durante la conferenza ha citato anche uno dei suoi maestri Ezio Raimondi, vuole ricordare anche lui? certo eh, dunque, Ezio Raimondi l'ho proprio scelto alla, nel, nel corso di, dei miei anni universitari quando io facevo filosofia ma c'era la possibilità di fare due esami fuori fuori facoltà, e Raimondi insegnava Magistero storia del teatro, e io ho scelto per due anni, per due volte ho biennalizzato storia del teatro con lui, e poi con lui ho fatto la tesi, ci volevano due anni a fare la tesi con Raimondi, io ho cominciato al secondo anno di filosofia, non come adesso che... Sono tesine che si scaricano da internet, due anni e poi, infatti, lo chiamavano Libridinoso. <ride> e, niente, poi mi sono laureata con lui, anche se ufficialmente mi sono laureata col professor Anceschi, che è stato un altro dei miei maestri, ma lui non si occupava di teatro. Quindi ho fatto una, una tesi di estetica del teatro, ma sostanzialmente con Raimondi più che con Anceschi, che però è sempre nel mio cuore anche lui. <ride>